A momenti ci scappava il morto. Poi, per fortuna, abbiamo ritrovato la bara. Eh, il funerale è andato benissimo. Ehi, hey, che è successo, Goku? Mi sono rotto di nuovo la gamba. Ma, ma è la seconda volta! Eh già, me lo ha detto pure il dottore. E eh, che ti ha detto il dottore? Che ho avuto una ricaduta. Mi dica, signor Kakarot.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 E se ti è piaciuto questo video, metti like, condividi e se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Ciao!